Ciao ragazzi, ecco un nuovo video di automodellismo con la Trackx TRX4 Sport, modello che punta al rapporto qualità-prezzo, performance unite all'eccellente qualità. Potete acquistare sia il modello che gli accessori seguendo il link sotto il video. Sotto al video trovate il link per acquistarla. Ciao, al prossimo video e buon divertimento!